Ciao a tutti, oggi parliamo di allungo, come avere un allungo corretto nell'arco nudo. Se nell'olimpico e nel compound ci sono delle metodologie eh, appropriate eh, per ottenere l'allungo corretto, nell'arco nudo questo argomento è un po' sottovalutato. Intanto... Prima di tutto l'allungo corretto è quello che ci permette un perfetto allineamento, è quello che ci permette che le forze di spinta e di trazione siano perfettamente allineate, unicamente questo, è molto molto importante per quanto riguarda l'arco nudo. visto il mio il mio allungo che dipende ovviamente dai contatti, come vado i contatti, come vado in ancoraggio e come sono eh, ben posizionate le mie forze di spinta e trazione, quindi l'allineamento. Ovviamente eh, il metodo e la tecnica che noi dobbiamo ricercare è che sia tutto assolutamente ripetibile, che il mio allungo sia confortevole e che sia soprattutto ripetibile. Ecco quattro, quattro mie frecce tirate, tutte, tutte identiche e che hanno permesso con un buon ancoraggio, con un buon allungo e con un buon allineamento di ottenere un ottimo risultato. E questo va assolutamente eh, ricercato. Quindi l'allungo non è una cosa da sottovalutare, adesso vedremo. Eh, molto più approfonditamente come, come ottenere un allungo e qual è, cosa c'è dietro l'allungo per arco nudo e per l'arco tradizionale che non è, non è assolutamente banale. Qual è il corretto allungo negli archi tradizionali e nell'arco nudo? Eh, intanto, eh, ahimè, il danno più grande che può fare un costruttore o proprio arciere è stabilire a priori l'allungo esatto. Faccio un passo indietro, non è lo stabilire eh, l'allungo esatto, ma è stabilire un modello di ancoraggio, perché l'allungo è dato dall'ancoraggio e l'ancoraggio, non dimentichiamocelo mai, è dato dalle misure antropometriche che ognuno di noi ha diverse. Quindi la lunghezza dell'avambraccio la lunghezza del braccio fanno sì che noi abbiamo Molto... Sì, è ovvio, siamo tutti diversi e tutti abbiamo misure di braccio e avambraccio diverse, quindi assolutamente gli allineamenti saranno completamente diversi per ognuno di noi. Non solo gli allineamenti, ma anche la struttura. I più giovani sono Molto più flessibili e hanno più capacità quelli più anziani un po meno quindi è tutto rapportato effettivamente a come siamo fatti N nessuno è uguale e quindi vedremo anche che non ci possono essere allunghi lunghi precostituiti ahimè se non con opportune modifiche di carattere delle forze delle forze in gioco che non sono altro poi che le catene cinetiche muscolari che mettiamo poi in atto durante il tiro. Non possiamo permetterci di eh, iniziare con un modello di ancoraggio che stabilirà un allungo che nella maggioranza dei casi, nel 99% dei casi, sarà completamente errato. Quindi se noi andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca non avremo mai, non avremo mai un allungo corretto. Sì, questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, non ci possono essere allunghi precostituiti. Io non posso dire a tutti i miei allievi ancorate all'angolo della bocca, perché ancorare con l'indice all'angolo della bocca vuol dire stabilire a priori un allungo, che può non essere quello che... Eh, mio corpo le mie misure eh, consentono ma soprattutto siamo poi sicuri che siamo allineati che siamo in allineamento gomito della corda e braccio dell'arco e freccia siano allineati verso il bersaglio non lo possiamo sapere e quindi l'allungo eh, dipenderà poi eh, da questo da come riusciamo ad andare in allineamento ma soprattutto come dobbiamo andare poi in allineamento con le forze in gioco, le forze in gioco di spinta e di trazione. Ma come facciamo ad avere un allungo corretto? E qual è l'allungo corretto? Intanto l'allungo corretto è quello che il nostro corpo, le nostre misure, ci permettono di andare in ancoraggio in modo semplice, economico, confortevole questo comfort sarà diverso da persona a persona e sempre il comfort se stiamo bene, se non abbiamo problemi se ci sentiamo bene in ancoraggio se ci sentiamo bene col il nostro lungo vuol dire che tutto è ok perché la cosa più importante poi vedremo anche dal punto di vista mentale in un prossimo video come dobbiamo essere mh, soddisfatti soddisfatti di rimanere in, in ancoraggio e quindi questo sarà dato anche non dico proprio dalle forze geometriche dalle linee geometriche ma soprattutto dal comfort Vi assicuro, vi assicuro che non ha bisogno minimamente di avere dei contatti, di avere più contatti basta un contatto solo forse due, ma un contatto è più che sufficiente per poter essere precisi poi nel proprio lungo. Vediamo. Diciamo che i contatti sono molteplici, non, non, non è proprio uno solo, non è proprio solo il pollice sotto la mandibola come capita a me, ma poi ci sono altri contatti che sono la corda, che sono... Che sono altri anche magari meno meno importanti meno forti ma che contribuiscono tutti poi a avere comunque un ancoraggio ripetibile vediamo eh, qual è il mio ancoraggio che stabilisce il mio luogo poi parleremo come eh, mantenerlo come eh, utilizzarlo e come imparare ad avere sempre il proprio lugo e soprattutto parleremo quanto influisce l'allungo corretto o scorretto sul tiro intanto il mio allungo che è definito dall'ancoraggio è molto semplice io non ho uno zigomo sfuggente quindi non posso andare con l'indice sotto lo zigomo non ce l'ho preciso ma andrò con il pollice sotto la mandibola in questo modo qua ok? in questo modo la mia mano non potrà salire, che è quello, il danno peggiore che si potrà fare è quello di eh, muovere la mano in questo senso, nel senso verticale. Ok? Per quanto riguarda la lucco sarà dato dalla mia forma di tiro. La mia forma di tiro è precisissima per quanto riguarda la lucco. Non c'è bisogno di indice, non c'è bisogno di toccare, non c'è bisogno di niente. La mia forma di tiro è la mia tecnica che acquisirò di volta in volta, mi permetterà di avere un allungo molto, molto, molto preciso. Vediamolo qui. I contatti che avrò in ancoraggio e che determinano poi gli allineamenti, che determinano poi la mira, che determina poi effettivamente, perché la mira inizia dalla pretrazione, da quando io aggancio il bersaglio, quindi tutto, tutto è concatenato, tutto è assolutamente concatenato e deve essere concatenato. Diciamo che io ho ehm, dei contatti e degli allenamenti molto automatici e molto eh, provocati dal, dal subconscio, quindi non provoco un'attenzione eh, straordinaria all'allenamento l'addestramento mi hanno portato ad ottenere questi risultati e che comunque sono quelli che dovete assolutamente perseguire perché non, non è possibile controllare ogni singolo ogni singolo movimento ecco, quando guidate non guardate certo i piedi che muovono i pedali dell'acceleratore del freno o cambiate o quando cambiate marcia non fate attenzione a quello che fate la stessa cosa dovrà avvenire per i contatti e, per, e ovviamente anche per gli allineamenti. Questo è il mio string dei 18 metri. Andrò in ancoraggio in questo modo qua. E questo mi allungo super preciso. Tirerò la mia freccia. Vediamo la seconda. Così potete vedere che la freccia è andata esattamente nello stesso punto. se confrontate le due frecce hanno esattamente lo stesso allungo senza che io, lo vediamo di nuovo, senza che io abbia un riferimento di precisione la mia forma di tiro che mi porta ad avere questa precisione dell'allungo effettivamente anche un po' di memoria muscolare contribuisce ad ottenere questo risultato senza andare a muro con qualcosa senza avere un riferimento con qualcosa in modo tale che uno si può più concentrare eh, sugli allineamenti sui rilassamenti vari e soprattutto eh, sulla concentrazione verso il bersaglio e l'affinamento della mira io direi che è la cosa più essenziale che non avere una percezione di ancoraggio fisica diciamo più fisica non lo trovo non lo trovo necessario ok per questa sera finiamo qua questa prima parte domani sera ci sarà una seconda parte sempre alla stessa ora alle 20.45 di cui parleremo finiamo il discorso sull'allungo vedremo anche l'ancoraggio vedremo anche eh, le differenze di allungo cosa comporta la differenza di allungo molto velocemente per non farvi tediare troppo poi ovviamente le registrazioni su youtube le metteremo al completo ok grazie a tutti buona serata e ci vediamo domani